Oggi, signore e signori, per la vostra gratitudine, giocheremo un gioco unico nel suo genere. L'unico gioco che potrebbe battere The Legend of Zelda Ocarina of Time e il suo 99 su Metacritic. Signore e signori, parliamo di... ...sta merda parte. Calcolatrice per Nintendo Switch vediamo il gameplay più incredibile di questo gioco stupendo allora facciamo un incredibile 5 per 4 signori signori fa 20 che 20 per 4 sapete quanto fa 20 per 4? 80 e 80 per 4? 320 se io adesso lo dovessi dividere per 9 mi darebbe 35,5556 capite? e se io dovessi fare il coseno e la tangenziale mi esce 0,714757187342327 capite di cosa stiamo parlando questo gioco lo vedo già ai Game Awards del 2021, eh, sicuramente, probabilmente sorpasserà anche quelli del 2022, dove molto facilmente vincerà contro The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Ciao ragazzi e grazie per aver assistito a questo gameplay fantastico.